Carissimi amici, è Pasqua, Cristo Gesù è risorto dai morti. È la sorpresa di Dio che viene, viene e porta speranza e gioia a tutti i nostri, nostri cuori. Il nostro cuore è pieno della grazia di Dio, della gioia del Cristo risorto. Quella gioia di cui spesso Papa Francesco ci parla, quella sorpresa di Dio che viene evidenziata spesso nei discorsi di di Francesco, del nostro caro Papa, successore di Pietro, ed è Pietro infatti il primo insieme al discepolo che Gesù amava a riscontrare, riscontrare quello che la Maddalena aveva detto loro, hanno portato via il mio Signore, aveva capito questo in un primo momento e in realtà si tratta della resurrezione, il sepolcro è vuoto, certo questo non può costituire una prova, però il fatto che Gesù poi appare loro, si rende visibile, e il fatto che le sue bende, il sudario, sono riposte in un posto a parte, ben piegate, fa pensare che veramente Gesù è risorto già in questo primo momento. E l'angelo, l'angelo stesso conferma, conferma la resurrezione di Gesù. Il cuore allora è aperto e deve essere aperto alle sorprese di Dio, nella nostra vita. Possiamo dire che la Pasqua di Cristo è il paradigma della nostra Pasqua. Anche noi, come Gesù, viviamo, viviamo la sofferenza e il dolore della passione. Nella vita di ogni giorno, nel quotidiano, ci può capitare di essere toccati da qualche sofferenza, qualche dolore che, che opprime la nostra esistenza, una sofferenza morale, spirituale, fisica. Certo, ci può capitare di vivere la nostra passione. Ma in Cristo, nelle mani di Gesù, siamo consapevoli che vinciamo, come, Gesù, come Papa Francesco ha voluto ricordare soprattutto ai giovani con la lettera apostolica, Christus vivit, Cristo vive, vive ed è risorto ed è in mezzo a noi. E così anche noi come l'apostolo che Gesù amava, il discepolo che Gesù amava, «Vide e credette» entrò dopo Pietro nel sepolcro, così anche noi dopo Pietro e dopo tutti coloro che ci hanno preceduti nella fede possiamo entrare nel mistero e credere in Gesù risorto. E la fede in Gesù ci permetterà di affrontare tutte le situazioni di buio, anche le più difficili, le più gravi. Ogni buio che avvolge il nostro cuore, il buio della paura di prendere decisioni, il buio delle infedeltà, il buio dell'egoismo, il buio della indifferenza, il buio di una disabilità che magari ci impedisce, almeno sembrerebbe impedire il nostro cammino, ostacolare il nostro percorso incontro agli altri. Ecco, il Signore ha rotto la pietra, ha rotto, ha infranto queste, questo buio e l'ha riempito della sua luce, la luce di Cristo risorto inondi i nostri cuori, la gioia di Cristo risorto riempi d'amore il nostro cuore. Questa è la sorpresa di Dio, Gesù è risorto, alleluia, auguri e buona Pasqua a tutti.